sugli affitti nuovo terreno di scontro si prosegue con il family act che è legge cosa prevede le novità sui congedi parentali le strategie per l'occupazione femminile e l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda invece il bonus sud nuovo modello per il credito d'imposta dal 7 giugno 2022 le istruzioni dell'agenzia delle entrate infine uno sguardo alla pagina dedicata all'economia dal corriere.it partiamo subito dagli incentivi auto e moto elettriche e ibride 2022 dopo il decreto bollette firmato il dpcm per avviare la prima misura prevista dal decreto bollette per il rilancio del settore automotive il contributo massimo per l'acquisto di auto è di 5000 euro mentre per le moto è di 4000 euro agevolazioni anche per i veicoli commerciali per il trasporto merci in favore di piccole e medie imprese vediamo che per quanto riguarda gli incentivi auto e moto elettriche e ibride 2022, dopo l'approvazione del decreto bollette, arriva anche il DPCM che stabilisce le prime misure per il settore dell'automotive. A darne notizia sono i comunicati stampa del governo e del Mise del 6 aprile che sono stati diffusi al termine del Consiglio dei Ministri che ha approvato il documento di economia e finanza, ovvero il DEF 2022. Per l'acquisto di auto elettriche sono previsti incentivi fino a 5.000 euro in caso di rottamazione. Per l'acquisto di veicoli ibridi plug-in l'importo massimo è di 4.000 euro, mentre per le auto endotermiche a basse emissioni il limite del contributo è di 2.000 euro. Per quanto riguarda invece l'acquisto di moto elettriche ibride può essere finanziato un importo fino a 4.000 euro e, e infine si attende la pubblicazione del testo in gazzetta ufficiale. All'interno dell'articolo sono presenti delle tabelle riassuntive che riportano la tipologia del veicolo, l'incentivo ed eventuale incentivo addizionale, suddivise per tre categorie, quella appunto relativa ai veicoli M1, ossia le auto elettriche, ibride plug-in o endotermiche a basse emissioni, e poi invece le moto, i ciclomotori e motocicli che rientrano nelle categorie indicate e infine i veicoli commerciali. Passiamo poi alla riforma fiscale in salita, rischio aumento cedolare secca sugli affitti nuovo terreno di scontro, fa il punto Anna Maria D'Andrea sulla riforma fiscale nuovo scontro tra i partiti di maggioranza nel corso della seduta in Commissione Finanze della Camera del 6 aprile 2022 non c'è l'accordo sulle proposte di modifica del MEF ed è la cedolare secca sugli affitti uno dei temi che spacca le forze in campo, sconvocate le prossime sedute in attesa di un chiarimento politico. Vediamo che quindi nel corso della seduta delle Commissioni Finanze della Camera del 6 aprile 2022 non è stato raggiunto l'accordo sul testo riformulato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che tra le altre cose proponeva l'introduzione di una flat tax per i fuoriusciti dal regime forfettario e il cashback fiscale. Nelle proposte c'è anche il passaggio al regime unico di tassazione dei redditi derivanti dall'impiego del capitale anche sul fronte immobiliare preceduto da un regime duale di tassazione in via transitoria e una tassazione anche sugli affitti con il rischio che le aliquote della cedolare secca vengano ritoccate a rialzo per uniformarsi a quelle previste sui redditi da capitale. Ci spostiamo e cambiamo argomento e passiamo al Family Act che è legge. Cosa prevede? Novità sui congedi parentali e strategie per l'occupazione femminile. L'articolo di Rosi Delia sul Family Act, la ricetta per rivedere i congedi parentali e favorire l'occupazione femminile, ma anche per sostenere le spese familiari sull'istruzione e la crescita dei figli fino all'autonomia abitativa. Il punto sulle novità inserite nel testo approvato definitivamente in Senato il 6 aprile e all'interno dell'articolo infine bonus sud nuovo modello per il credito d'imposta dal 7 giugno 2022 con le istruzioni a fare il punto è Anna Maria D'Andrea sul bonus sud nuovo modello per richiedere il credito d'imposta sugli investimenti è stato approvato con il provvedimento del 6 aprile 2022 dell'agenzia delle entrate la versione utilizzabile dal 7 giugno prossimo l'amministrazione finanziaria fornisce le istruzioni e riepiloga le novità che sono state introdotte. Infine uno sguardo alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it che apre sull'energia e la guerra. La Cina sta evitando il petrolio russo? Cosa succede perché Pechino gela Mosca? E ancora sconto benzina e diesel, accise tagliate di 25 centesimi al litro fino al 2 maggio a cura della redazione economia del Corriere.it e poi i numeri del giorno, 13, è riferito al bonus bici, domande al via dal 13 aprile a chi spetta e come funziona e 25,2, FS, un piano di investimenti da 25,2 miliardi Assegnati da PNRR e fondo complementare. L'articolo che vi segnaliamo quest'oggi è appunto quello di apertura. La Cina sta evitando il petrolio russo. Cosa accade perché Pechino gela Mosca? È di Guido Santevecchi e fa il punto sulla posizione della Cina nella vicenda della guerra in Ucraina. La Cina sta evitando di acquistare